Vi presento i Templari di Atlas, 2039, La guerra delle macchine pensanti, Io sono l'autrice, Valentin P. Ellie. Questo romanzo è una trilogia fantasy storica. Buon ascolto. La casa stellare di Atlas. All'inizio non c'era altro che un oceano infinito di caos primordiale. La luce di un sole lontano fu assorbita dalle acque cosmiche. Mentre si riscaldavano, iniziarono a vaporizzare. Una fitta nebbia si levò dall'acqua. Si condensò nel cielo per formare un essere eterico. Questo essere travolto dalla consapevolezza della propria bellezza era colmo di gioia. Altri seguirono l'esempio. Le loro forme splendenti irruppero nella nebbia per formare il firmamento. Gli esseri radiosi guardavano dall'alto in basso la loro creazione, con ammirazione. Le diedero vita, chiamandola Atlas. A tempo debito, Atlas sarebbe diventata un vero paradiso. Nelle acque di Atlas vivevano molti esseri che erano il riflesso degli angeli. Questi esseri non erano né maschi né femmine, erano intrisi di grande saggezza e conoscenza dai loro progenitori divini. Crescevano in grazia e splendore in questi tempi antichi, ma ce n'era uno tra loro che bramava il potere, invece della saggezza desiderava il dominio. Nessuno sa come si formarono i quadranti stellari che chiamano costellazioni. Le nazioni che le abitavano con vaste conoscenze e abilità esistevano da migliaia di anni prima che arrivassero i segni del conflitto. Il quadrante stellare di Atlas era un luogo molto pacifico che le altre nazioni ammiravano e dove desideravano vivere. Tuttavia, Poiché Atlas continuava a diventare sempre più forte, divenne un obiettivo ovvio per qualsiasi nazione stellare che aspirasse al potere per se stessa. Questa è l'epopea della casa stellare di Atlas, una grande civiltà distrutta dalla guerra in cielo contro i Leviatani di Orione. E qui inizia la nostra storia. Io sono il narratore, sto cercando tra due dimensioni la via del ritorno, Devo trovare il cristallo blu che può ricondurmi indietro. Se lo trovo, allora potrò tornare da dove sono venuto o dove voglio andare. Ho riflettuto su come l'infinito non sia altro che una parola, un concetto inventato per esplorare l'assurdità della nostra vita e della nostra morte. Intanto questo è il cielo che devo guardare un muro scuro dove si accendono di luce fioca le sette stelle del grande orso un tempo chiamato Artiglio del Drago ovvero la casa stellare di Atlas la razza dei potenti Atlantidei il cielo di Atlantide significava molto allora ma qualcosa ha capovolto il quadrante ora è un'oscurità che ci divide e non manca mai di ricordarci i nostri errori in quel tempo sciagurato l'ologramma del cosmo si è diviso. Le stelle, diventate sangue e polvere, sono cadute come sabbia nell'arido. L'orizzonte degli eventi, mancante di energia, è un abisso ululante di disperazione. Abbiamo creato quel che non doveva essere pensato, la morte. Alzo lo sguardo. Vedo una massa di oscurità in cui brillano luci che blasonano la notte. Non sono stelle, non c'è nessuna galassia là fuori che aspetti di darmi risposte. Solo un eco in una sala di specchi, una dopo l'altra. L'abisso è sempre in attesa, pronto a ricordarmi quanto siamo arrivati lontano e quanto abbiamo perso. La luce si è dissolta in un fumo scuro, bestie feroci partorite dal grembo assassino della materia ululante, vagano in tutti i mondi affamati di vita. È una lunga storia che ha portato questa gente a nascere e a morire nella paura, in uno spazio senza tempo, divorato dalle tenebre e dall'ignoto.